Ciao a tutti, oggi prepareremo il plum cake al mascarpone e il cacao, il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa, gli ingredienti sono mascarpone, zucchero, uova, olio di semi di girasole, farina di tipo 00, lievito per dolci, scorza di limone, vanillina, sale, cacao amaro e gocce di cioccolato bianco e fondente. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, la scorza di limone ed azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il mascarpone ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 5. Aggiungiamo le uova. Ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 5. Uniamo l'olio. Ed azioniamo il bimbi per 30 secondi. a velocità 5 aggiungiamo la farina il lievito il pizzico di sale la vanillina e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 5 mettiamo da parte metà del composto nel resto dell'impasto adesso aggiungiamo il cacao ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 5 arriviamo sul fondo del boccale con la spatola Adesso abbiamo foderato uno stampo da brown cake con carta da forno e abbiamo imburrato i laterali. Versiamo il composto bianco e livelliamo bene. Versiamo adesso il composto al cioccolato. Adesso andremo a variegare con una forchetta. Mettiamo sopra le gocce di cioccolato fondente. Le gocce di cioccolato bianco.